Ciao, benvenuto in questo nuovo video della serie Spiega qualcosa a qualcuno e se lo dimenticherà, faglielo fare e se lo ricorderà per sempre perché andiamo a prendere eh, degli argomenti di cui abbiamo parlato negli ultimi video più teorici dove abbiamo parlato di scale maggiori, di alterazioni in chiave, di cinque posizioni, andiamo a provarle a metterle in, eh, su eh, una tonalità insieme, oggi lo facciamo con i bemolli, prendiamo la scala di si bemolle maggiore e eh, proviamo a ricavarci le cinque posizioni, così provi insieme a me le suoni, quindi prendi il basso eh, e poi... L'invito è quello di cambiare le tonalità e farlo te, così se ti vengono qualche dubbio puoi scrivermi qua sotto, a me fa piacere e nel limite delle mie conoscenze e possibilità eh, sarò felice di risponderti. Allora dicevamo si bemolle maggiore, prima cosa alterazioni in chiave, scala con i bemolli, quindi nei diesis avevamo il nostro ordine dei diesis che partiva da fa e faceva fa, do, sol, la, mi, si la nostra saetta invece nei bemolli l'ordine è inverso quindi parte dalla fine, dal si e torna indietro si, mi, la, re, sol, do, fa nel caso di si bemolle maggiore il si è già la prima nota che, eh, che troviamo quindi ci basterà aggiungerne una dopo il si viene il mi si, mi eh, e quindi la nostra scala di si bemolle maggiore ha due alterazioni in chiave che sono si bemolle e mi bemolle Facciamo la, eh, il, il, il controllo con l'altro metodo, posizione 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, andiamo a prendere si bemolle col dito 2 e andiamo a suonarci la posizione 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4 e andiamo a vedere che note abbiamo suonato, si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la e si bemolle. Ok, quindi abbiamo appurato che eh, la scala di Si bemolle ha queste due alterazioni in chiave. Adesso, per le cinque posizioni, andiamo a partire senza prendere corda vuoto dalla nota più grave che, che abbiamo, e nelle cinque posizioni, ricordo che non dobbiamo spostare la mano. Quattro dita, quattro tasti. Non partiamo per forza dalla tonica, ma dal, da altri gradi della scala e prendiamo più note possibile quindi ci stacchiamo da questa cosa della scala maggiore da tonica a tonica e allarghiamo eh, alcuni mi hanno chiesto ma eh, si ragiona in modale così da un lato potrebbe anche essere nel senso che parto da un altro grado e quindi eh, vado a costruirlo però nel modale io dovrei farlo da tonica della modale al, all'ottava mentre qua in, nella, nelle po cinque posizioni andiamo a, ad allargare ancora di più il concetto perché vado a prendere Tutte, tutte le note quindi non sono per forza legato ad una tonica se non quella della tonalità comunque d'appartenenza quindi partiamo eh, allora la prima nota che avrei trovato eh, si bemolle maggiore poteva essere un fa ma fa io avevo fa sol la naturale corda vuoto e quindi questa posizione poi me la ritroverò poi comunque più avanti. Eh. Eh, quindi dopo il Fa viene il Sol, dito 1 perché Fa Sol. Uh, scusami uh, sol dito 1 perché sol la si bemolle me lo trovo con, uh, con il mignolo avevamo visto nell'altro video quello dei diesis dove o partiamo con l'indice o partiamo col medio se partivo col, col medio facevo sol la e poi mi veniva da suonare il si naturale mentre invece qua siamo in si bemolle quindi devo partire col dito 1 quindi sol suonali con me se riesci visualizzali sulla tastiera che grado è il sol rispetto al, al si bemolle e la sesta sol la si bemolle tonica do re mi bemolle fa sol attenzione qua devo fare lo scivolamento perché col mignolo avrei il per prendere un la dovrei fare un allargamento, quindi 5 tasti, cosa non affrontata nelle 5 posizioni, quindi dopo Fa e Sol, per prendere l'A faccio uno scivolamento di un tasto verso la paletta, vado a prendere l'A naturale e concludo la mia posizione non muovendo la mano, l'A si bemolle che è la tonica e poi ho ancora il Do che è la seconda o la nona, dipende dall'altezza dall in cui la prendiamo. Eh, torniamo indietro, mi raccomando, quando torni indietro torna poi in posizione, quindi dallo scivolamento, adesso mi spiego meglio, Do, Si bemolle, La, per il Sol non lo prendo col mignolo che mi verrebbe anche comodo a mano ferma, ma devo tornare indietro perché io quando salivo avevo fatto fa sol con l'anulare poi avevo fatto lo scivolamento quindi devo fare lo scivolamento al contrario verso e, e ritornare come ero andato su quindi do si bemolle la con l'anulare sol Fa, poi attenzione qua mignolo mi bemolle Re, do si bemolle la e sol seconda posizione dopo il sol viene la la si bemolle questo è facile do Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re e Mi bemolle, ok? una volta che ho fatto il la poi vado in si bemolle quindi da qua parte la mia strada autostrada perché la posizione 2 4 1 2 4 1 3 4 deve essere veramente dentro di te eh, e quindi fino al si bemolle acuto facile poi vado a, a, a continuare a completare la posizione eh, con le note che mi rimangono ancora sulla corda di sol Terza posizione, partiamo dopo eh, La Si bemolle sono la stessa posizione perché sono a distanza di semiton sarebbero praticamente uguali se non per una nota. Quindi parto da quella dopo che è il Do secondo grado, parto con l'uno, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Attenzione qua: scivolamento come abbiamo fatto prima sulla si bemolle Do, Re, mi bemolle e Fa e poi torniamo indietro fa mi bemolle, re. DO, SI bemolle, LA, anulare, torno in posizione, SOL, FA, MI bemolle, RE e DO. Quarta posizione, dopo il DO viene il RE, partiamo con il dito 1, RE, MI bemolle, FA, SOL, LA, SI bemolle, tonica, DO, RE, MI bemolle, FA, SOL. E qua mi fermo perché la nota dopo sarebbe un LA, dovrei fare un allargamento e quindi la mia posizione termina qua. Torniamo indietro, Sol, Fa, Mi bemolle, Re, Do, Si bemolle, Da. Sol, Fa, Mi bemolle e Re. Ultima posizione, quella che ho saltato prima perché eh, prendeva la corda a vuoto, partiva da Fa. Il Mi bemolle l'ho saltato perché Re e Mi bemolle sono a distanza di semitono, l'ho già spiegato nell'altro video. Partiamo da Fa col dito 2 fa, il fa è il quinto grado, fa, sol, la, si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la, si bemolle. Qua sono andato un po' più veloce perché è abbastanza facile, una volta che ho fatto fa, sol, la, eh, sul si bemolle vado col dito 2 eh, e qua anche la mia autostrada per finire poi sul si bemolle acuto. Torniamo indietro, si bemolle, la, sol, fa, mi bemolle, re, do, si bemolle, la, sol e fa. Benissimo, queste sono le 5 posizioni, mi raccomando se ti vengono dubbi eh, scrivimi qua sotto, io ti rispondo, mi fa molto piacere e noi ci vediamo poi al, al prossimo video, fammi sapere se ti sono utili questi video dove ti faccio suonare eh, eh, nella speranza di, eh, di trasmetterti qualcosa. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima, ciao Carlo.